Dunque, abbiamo superato il punto 1, concentriamoci sul punto 2. Ci guida già abbastanza questo testo perché ci dice, guarda, tu considera le circoscrizioni come un grafo, in cui le circoscrizioni siano i vertici e il peso degli archi sia rappresentato dal numero di eventi avvenuti da due circoscrizioni adiacenti, eccetera, eccetera. In tale grafo si calcola un cammino semplice. Allora, prima costruiamo il grafo. Dove lo costruisco il grafo? È dentro il modello, perché poi il controller meno capisce meglio è, quindi non ha bisogno normalmente di conoscere il grafo, come è strutturato, ma avrà bisogno semplicemente di lavorare con gli oggetti e gli elenchi gli oggetti. Quindi all'interno del nostro modello dovremo aggiungere tra le variabili gestite anche un grafo grafo di che tipo? Quindi ricordiamoci che quando creiamo un grafo dobbiamo andarci a scegliere poi la classe jgraph.t da, da utilizzare allora io torno sempre a queste no, pardon, a queste slide che mi danno la guida alle classi che mi dicono, allora, tre semplici domande, il tuo grafo è orientato o non orientato? Beh, Sicuramente è orientato, quindi devo stare nella metà destra della figura, perché il numero di trasferimenti di traslochi dalla 1 alla 3 non è uguale al numero di traslochi dalla 3 alla 1, quindi è orientato. Pesato o non pesato? Pesato e quindi devo stare nel blocco centrale quindi vuol dire che deve essere una di queste tre classi qui che sono qua sotto e in base a che cosa le, le, le, le distingo? le distingo sulla base della molteplicità degli archi il grafo è semplice semplice significa che non contiene né archi multipli né cappi un multigrafo invece contiene di tutto eh, uno pseudo grafo in questo caso non c'è la classe sottostante quindi non mi interessa potrebbe contenere dei cappi ma non degli archi multipli oppure un grafo non semplice cioè un grafo che possa avere eh, i loop, i cappi, ma non gli archi multipli che guarda caso è proprio il nostro caso perché noi abbiamo degli archi tra la circoscrizione e se stessa perché sono quelli che traslocano all'interno della stessa circoscrizione non abbiamo archi multipli, nel senso che dalla circolazione 1 alla 3 c'è un arco solo, non ce ne sono più archi. Poi c'è quello dalla 3 alla 1 ma essendo orientato è un, è un arco diverso, non è lo stesso grafo. Quindi in realtà dobbiamo usare la classe che c'è qua sotto, adesso andiamo a vedere come si chiamava, si chiamava default directed weighted graph eh che è una sottoclasse di default directed graph quindi default directed weighted graph ricordiamocelo fino a quando non arriviamo a scrivere la CRIPS default directed weighted graph adesso qual è il tipo dei vertici e il tipo degli archi? il tipo dei vertici? allora i vertici sono le circoscrizioni quindi è integer perché l'oggetto che rappresenta la circoscrizione per noi è un intero. Il tipo dell'arco, invece, è um, default-weighted edge. Ricordate che ci sono due tipi di archi predefiniti nella libreria J-Graph-T, che poi se vogliamo possiamo definire i nostri, ma se no ci sono un default-weighted edge e un default edge default edge è l'arco di default senza peso, non pesato, default weighted edge è quello invece pesato. Quindi questo è il grafo che ci serve, il tipo di grafo che ci serve. Allora dentro il mo nostro modello possiamo costruirci una funzione di utilità che costruisce il grafo sulla base dei dati presenti nel modello stesso. Magari non lo faccio fare nel costruttore, ma uso un metodo a parte, per due motivi, uno per non rallentare il costruttore, visto che il costruttore viene chiamato all'inizio del programma e abbiamo detto dobbiamo uscire veloci, due per non modificare una cosa che funziona, ricordiamoci il contesto esame, fin qua funziona tutto, quindi se non tocchiamo nessuna delle funzioni che abbiamo, siamo ragionalmente sicuri che continuerà a funzionare, se invece andiamo a paccioccare le funzioni che già esistono, a nostro rischio, dobbiamo riverificare che il punto 1 continui a funzionare bene. No? quindi proprio per strategia d'esame. Allora, private, void, build graph. Un metodino che ha come unica scopo quello di creare il grafo. Eh, visto che questa è una variabile distanza, il grafo, possiamo pensare che magari questo metodo build graph magari venga chiamato più volte da parte dei metodi che ne hanno bisogno per cui lui stesso può dire se il grafo è già stato creato non ho niente da fare altrimenti hm, lo crea così non ho problemi nei vari metodi che hanno bisogno di un grafo del grafo, come primo metodo chiamo la build graph se questa in realtà è già stata chiamata la prima volta non fa più nulla invece la prima volta farà il lavoro vero e proprio allora, BigGraph cosa fa? Crea il grafo, new default directed weighted graph, eh, bla bla bla, default directed weighted graph, e come classe avrà eh, default weighted edge.class. Ricordiamoci che nel costruttore dobbiamo sempre passare il punto classe, quindi il riferimento alla classe degli archi che lui creerà. I vertici li creiamo noi, quindi non lui non ha bisogno, ma gli archi, visto che li crea lui, per poterli creare bisogna di sapere di quale classe crearli. Ok, default the graph. Qui ho il grafo vuoto, aggiungo i vertici e aggiungo gli archi. I vertici cosa sono? Le circoscrizioni. Quindi graphs.add graph all vertices ad esempio, visto che abbiamo già la collection con le circoscrizioni, conviene usare il metodo di utilità add all vertices che le aggiunge tutte in un colpo anziché doverle aggiungere uno a uno, per, sempre per pigrizia e per semplicità, e qui passo che cosa? L'elenco delle circoscrizioni. Ce l'ho già il mio set, che può sempre una collection, lui si aspetta una collection, quindi che sia un set, che sia una lista, va bene. Quindi in questo momento ho il grafo che contiene tutti i dieci nodi che corrispondono alle circoscrizioni. E poi devo aggiungere gli archi. Aggiungere gli archi non è difficile perché in realtà li devo aggiungere tutti, tra ogni coppia di circoscrizione. Il problema è come calcolare il peso di questi archi. Come calcolo il peso dell'arco? Devo, devo fare la somma di tutti gli eventi tra quella circoscrizione di partenza e quella circoscrizione di arrivo. Cioè l'arco da, da 3 a 7 deve avere come peso la somma di tutti gli eventi di trasloco dalla 3 alla 7. Però in parte queste cose le ho già. Eh? Perché questo getto totale movimenti da fa già metà del lavoro. Per cui anziché andarmi a inventare qualcosa di nuovo, potrei riusare questo metodo. Ogni volta che chiamo questo metodo, mi dà i pesi dal vertice che decido io di partenza a tutti gli altri. E allora aggiungerò tutti gli altri archi. Poi cambio il vertice di partenza, richiamo il metodo, lui rifarà un'altra query, va bene, e poi mi dà però i pesi verso tutti gli altri archi e io li aggiungo. Quindi, Molto semplicemente potrei dire, per tutti i vertici dalla da partenza, della, che sono tutti quelli della circoscrizione, um, restituisco, mi faccio calcolare l'elenco dei vertici d'arrivo con le relative distanze, quindi... Devo scusate, prima devo creare il DAO. A questo punto dirò per ogni circoscrizione di partenza, lista di movimenti, destinazione, plurale, uguale DAO. Get totale movimenti da quello di partenza. Movimento: non movimenti, scusate. E quindi adesso eh, esplorando questo elenco destinazioni, avrò tutti gli archi con il loro peso uscenti dal vertice di partenza. Quindi avrò for movimento due punti, move, per farla breve, no, scusate, movimento mov, due punti, destinazioni, destinazioni, per tutti i movimenti che sono in questa collection, cosa faccio? Aggiungo un arco, anche qua posso usare il metodo di utilità Graphs, che ti permette di aggiungere un edge, in un colpo solo, perché di solito usando i metodi direttamente di graph dovrei aggiungere l'arco e poi dopo settargli il peso. Mentre c'è questo metodo di convenienza, ad edge, ad edge, questo qua, che riceve in parametro il, il grafo, il vertice di partenza il vertice di arrivo e direttamente il peso. Quindi fatichiamo di meno. Grafo è graph, il vertice di partenza è partenza, il vertice di arrivo è move.get disposizione e destinazione, il peso è move .get, totale, get numero 20, si chiama. Quindi, ho preso una circoscrizione per volta, ho usato il metodo che già avevo per avere distanze da tutte le altre circoscrizioni, per ciascuna di queste distanze, quindi andando a iterare queste seconde, ho aggiunto degli archi, col ciclo interno. Col ciclo esterno invece passo al secondo vertice di partenza e così via. Mm? Eh, vediamo se funziona, se fa qualcosa di sensato. Potremmo pensare per verificarlo, magari fare un piccolo main di prova in cui vado a creare il grafo e stamparlo per vedere cosa succede. Quindi abbiamo un public. Static void main prima di andare avanti a implementare altre cose conviene qui siamo nella fase difficile verificare ogni singolo passo quindi io posso avere chiamiamolo self per dire sono io mi creo un modello e poi chiamo self.buildgraph e poi faccio un system.out.println di grafica terra terra ma giusto per verificare questo metodo eh, di self.graph quindi proviamo a fare il run direttamente nel modello allora Qui, come sempre, non è facilissimo da leggere, però ci dice che è un grafo i cui vertici sono questi dall'1 al 10, i cui archi, non mi fa vedere il peso, ma sono 1, 1, 1, 8, 1, 3, e dovrebbero esserci più o meno tutti. Vabbè, sembra che ci siano tutti a prima, a prima vista, poi basterebbe contare quanti archi ci sono, mi aspetterei che fossero 100. Quindi la build Graph ragionevolmente funziona. Quindi adesso ci concentriamo sull'algoritmo. Cosa dobbiamo fare? Ci eravamo fermati a un certo punto perché diceva costo di interpreto con un vertice di un grafo e noi abbiamo fatto questo grafo. Adesso cosa dobbiamo farci su questo grafo? Leggiamo la seconda metà della domanda. Si calcoli un cammino semplice che abbia come vertice di partenza di costruzione specificata all'utente, come lunghezza il numero specificato e che massimizzi la somma degli eventi di trasferimento. Quindi questo è un problema di ricerca devo ricercare tra tutti i possibili cammini che partono dal vertice scelto, dalla 3, che camminino su quel grafo lì senza passare due volte dallo stesso elemento, cammino semplice. e che siano di una lunghezza prefissata, quindi lunghezza tot. Allora, tra questo insieme di tutti i cammini devo scegliere quello che ha la somma dei pesi maggiore. Massima. Allora, il fatto di dover esplorare eh, tutti questi cammini mi indirizza abbastanza verso una procedura ricorsiva. Perché è il modo più semplice alla fine, più breve, di implementarlo. Ok? Procedura ricorsiva in cui costruisco ricorsivamente il cammino. Avrò una procedura che parte dal vertice di partenza, poi prova da, ad annettere come secondo vertice tutti i possibili vertici non ancora considerati. E poi ricorsivamente proverà per ciascuno di questi secondi vertici an appena annessi ad aggiungere un terzo tra quelli non ancora considerati e ogni volta fa, la, fa il conteggio di qual è la lunghezza di quel cammino. Quando quella lunghezza è massima, se la salva, no, è maggiore della lunghezza mai vista prima, se la salva da qualche parte. È esattamente il lavoro che avete fatto col TSP al rovescio, in cui ehm, non cerco di minimizzare, ma cerco di massimizzare, quindi la disuguaglianza sarà al contrario. Mi devo salvare non il percorso più breve, visto, ma più lungo, visto. E poi la condizione di terminazione di questa ricorsione non sarà ho chiuso il cerchio, ho chiuso il ciclo, ma ho raggiunto 3, 4 vertici perché è la lunghezza prefissata di questo cammino che è inferiore al numero totale di vertici quindi anche qua possiamo pensare di lavorare a partire dal modello il modello cosa deve offrire? deve offrire un metodo al, al controller a chi lo vuole chiamare che calcoli questo. Allora cosa devo stampare? Perché innanzitutto per sapere che, che valore devo ritornare devo sapere quali dati mi servono. Si calcoli un cammino. Quindi sembrerebbe che il risultato di tutto questo sia il cammino. Cioè io mi aspetto che cliccando su ricerca lui mi dica il cammino che cercavi è 1, 3, 7. 1, 3, 7, 2. Cioè lungo 4. Basta. Nessun'altra informazione. Ok? Così, così dice il testo, non dice stampami anche la distanza, anche la lunghezza del cammino. Dice il cammino. Poi è vero che costa più, poco anche stampare la lunghezza, però chiariamoci prima che cosa vogliamo come risultato finale. Il cammino. Quindi vuol dire che nel mio modello, qui sono dentro model, avrò bisogno di un metodo pubblico questa volta che mi restituisca un, un elenco di vertici. Una lista di interi, che è il cammino. Get cammino max. E il cammino massimo viene calcolato a partire da, a partire da un vertice di partenza e da una lunghezza del cammino. Integer. Partenza, Integer, Lunghezza. Questo è il metodo chiave. Cosa farà questo metodo? Beh, crea il grafo e attiva una sorta di TSP su quel grafo. E poi restituisce il risultato di questo TSP. Il TSP stesso, cioè l'algoritmo, adesso lo sto chiamando TSP ma non è, un, è perché è un problema diverso, no? eh, sarà basato su un algoritmo ricorsivo e come tutti gli algoritmi ricorsivi ha bisogno di una serie di variabili d'appoggio che siano comuni a tutti i livelli della ricorsione, in modo da tenere traccia di percorsi minimi, eccetera. Allora, io preferisco non inquinare il modello con tutte le variabili d'appoggio della ricorsione, perché se no non capisco più niente. Allora, eh, mi creo un'altra classe che sarà dedicata a risolvere questo, al, al, al, all'implementazione all dell'algoritmo ricorsivo con tutte le variabili d'appoggio. Così il, modello, il mio modello rimane pulito. Meno tocco una cosa che funziona... Quindi nel mio modello, nel package model, affianco il modello principale da un'altra classe. Chiamiamola Solver, vi piace? La classe Solver. Che è quella che contiene l'algoritmo, vero e proprio, solo l'algoritmo. Questa classe avrà un costruttore. Cosa ha bisogno di sapere questa classe per lavorare? Tre cose, il grafo, no, il vertice di partenza e la lunghezza. Basta, diamone subito come costruttore. Quindi sarà, avrà un directed, no come si chiama, default directed weighted graph, di integer, directed, no, default weighted edge, Grafa, virgola, integer, partenza, virgola, integer, eh, lunghezza, aperta graffa, chiusa graffa. E poi avrà come interfaccia, così chiudiamo l'interfaccia di questa classe, e così possiamo chiudere il model, che lo richiama, avrà un metodo che dice dammi cammino. Avrà un metodo pubblico, quindi nel costruttore gli passo le informazioni con cui deve lavorare, poi ho un metodo per dirgli adesso dammi il risultato. Public eh, list di integer, get cammino max. Per ora facciamo ritornare a nullo così non, non sarà rabbia il compilatore. E quindi qua dentro poi andiamo a sviluppare l'algoritmo. A questo punto qui possiamo concentrarci su quello, definirci tutte le nostre variabili locali che ci servono, pensare sull'ottimizzazione, è tutto qua dentro. Il modello a questo punto deve fare una cosa semplice, istanziare un solver e fargli fare il lavoro. Quindi il modello farà solver, solver uguale new solver, e come parametro il grafo di passo, il vertice di partenza e la lunghezza, sono fortunato perché le variabili si chiamano già nello stesso modo, return solver.get che è già la list di integer che mi serviva, fine. Tutto perché abbiamo deciso di non fare di non implementare troppi metodi ricorsivi, troppe variabili dentro il model, e quindi incapsuliamo la risoluzione del cammino, del cammino massimo dentro una classe diversa, che fa solo quello. E che riceve solo le informazioni che gli servono. Volendo possiamo andare ad agganciare anche questo al controller, che ci manca molto poco. Perché controller a questo punto chiamerà questo metodo del DAO, del, scusate, del, del model, chiamerà il metodo getCamminOmax e poi visualizza i risultati. Ok, diamo per scontato che quello lo facciamo, se abbiamo tempo lo facciamo negli ultimi 20 secondi, non ci vuole di più. Entriamo qua dentro, getCamminOmax. Allora, qui devo impostare l'algoritmo ricorsivo. L'algoritmo ricorsivo come, come lavora? di che cosa ha bisogno? Devo costruire un cammino passo passo costruire un cammino passo passo quindi devo avere una lista che via via si accresce che rappresenta il cammino che ho costruito finora e poi l'informazione su quali vertici sono ancora liberi per poter essere aggiunti al cammino. Sono due informazioni minime per poter impostare l'algoritmo e poi eh, dovrò avere delle variabili in cui salvare il miglior risultato trovato, perché la ricorsione le cerca tutte ma non è detto che quella che trovo per ultima sia la migliore, magari l'ho trovata già molto tempo prima e deve essere salvata da parte e la sovrascrivo solamente quando trovo una migliore ma tutto questo sto rifacendo in forma abbreviata il ragionamento che avete fatto sul TSP allora, innanzitutto partiamo dal costruttore. Devo salvarmi queste cose localmente. Eh, private, integer, partenza. Private, integer, lunghezza. Questi sono i dati di partenza che il costruttore ci pensa a salvare. dopodiché, questo è il costruttore, non fa, non fa molto altro se non, se non ci viene in mente qualcosa da fare dopo. Che il cammino è quello che invece fa il lavoro vero e proprio. Quindi dovrà inizializzare le strutture dati su cui si basa la ricorsione. Queste strutture dati, dicevamo, sono il cammino che sto costruendo, lo dichiaro come variabile di distanza, qua nella classe, perché tutti i livelli ricorsivi devono poterlo vedere, quindi non lo posso mettere dentro un metodo, perché il metodo ha le sue variabili e ciascuno vede le proprie. Quindi avrò una lista di, no, di vertici, integer, che è il cammino che sto costruendo, chiamiamolo pure path. Poi avrò, devo sapere quali vertici sono già stati usati, ok? Allora posso usare un insieme, un set di integer, che è, chiamiamo... Usati, used. Così è veloce dire l'ho usato, non l'ho usato, c'è, non c'è. Poi dovrò avere private il cammino migliore visto finora, best path, la lunghezza del cammino migliore visto finora. perché alla fine devo, per poterlo confrontare devo sapere quanto era lungo il, il migliore. Quindi la getCaminomax che cosa fa? Mi inizializza queste strutture dati e poi lancia la ricorsione. Inizializza la struttura dati per la prima chiamata, no? per la prima chiamata ricorsiva, quindi deve creare queste liste, quindi path uguale new array list, integer eh, poi vuole un punto e virgola sì lo so scusami anche best path no best path non mi serve perché finché non, non posso dire che un cammino migliore l'ho già visto finché non lo vedo quindi lo lascio nullo best length Allora, sto massimizzando, okay? sto cercando il cammino più lungo, quindi la variabile che mi dà il best la devo inizializzare a un valore che sia sicuramente minore di tutti i cammini che vedrò, eh? meno 1. In modo che la prima volta che vedo un cammino dico: Ah, è meglio del precedente che era meno 1. E quindi la prima volta che vedo il cammino, tac, lo salvo. Quello che avevate fatto con Squillero l'ultima volta era quello di inizializzare il cammino, anziché un cammino vuoto con peso fittizio, al cammino gridi, con l'euristica grid che si trova comunque un cammino più o meno buono. Però qua va bene, se abbiamo più tempo, magari lo possiamo fare, per ora facciamo una versione magari meno efficiente, ma più rapida, quindi senza ancora quell'ottimizzazione. Qui uh, used, devo anche inizializzarlo, uguale new, set, uh, facciamo un uh, hash set, di integer ok, Do dovremmo avere occhio e croce tutto pronto per attivare la ricorsione. Allora, l'algoritmo ricorsivo parte con già un cammino. Fatto dal primo elemento, al, al, all'algoritmo ricorsivo non dobbiamo chiedere di trovare il cammino di quattro elementi, dico quattro per dire lunghezza, di elementi, ma il cammino di quattro elementi che ha come già bloccato il primo, la partenza. Quindi quando io attivo la ricorsione, il nodo di partenza l'ho già bloccato. Lo faccio prima della ricorsione, non lo faccio fare alla ricorsione. Quindi ci metto dentro subito il nodo di partenza path.add partenza partenza è un integer path è una lista di integer quindi ci sta e poi dico partenza l'ho già usato il primo te lo do io gli altri te li fai tu add scusate Quindi il che è è una lista che cresce o decresce man mano che vado avanti con la ricorsione. Uh, USED è un insieme che contiene gli stessi elementi della lista, ma non ordinati, quindi più veloce per sapere se c'è o se non c'è. A questo punto andiamo avanti di ricorsione. Cerca. E alla fine della cerca, se ha funzionato bene sta maledetta funzione cerca, il meglio che ho è dentro best path. Quindi return, best path. Che In questo metodo non ho toccato ma nella ricorsione ci andò giù pesante. Adesso, come sempre, arriva il difficile. Private, void, cerca. Allora, procedura ricorsiva. Primo, controlla se sono nel caso terminale. Se sono nel caso terminale, vedi se ho una soluzione ottimale, se ho una soluzione migliore di quella che ho già visto, se no è un caso terminale stupido. Se non sono nel caso terminale, allora genero un sottocaso. E poi faccio ricorsione. Allora, vediamo, prima, prima metà sempre. Sono nel caso terminale. Quando è che sono nel caso terminale? Beh, quando il cammino che ho costruito finora è lungo quanto mi serve. Ma hanno chiesto un cammino da 4. Io ce l'ho già da 4. Allora non faccio ricorsione, non devo aggiungere il quinto vertice. Mi fermo. Quindi il caso terminale è semplicemente. Se path, che è il cammino corrente che sto costruendo, punto size, è uguale a lunghezza. Se ho già un cammino da 4 non devo ricorsivamente aggiungere gli altri elementi, ce l'ho già. Poi questo qua può far schifo o essere bellissimo. Adesso andiamo a guardarlo. Ok? Ok. Allora guardarlo vuol dire sapere quanto è lungo e confrontare la lunghezza di questo cammino con la lunghezza migliore vista finora. La lunghezza migliore vista finora supponiamo di averla dentro best length e noi possiamo calcolare path length. E adesso immaginate di avere un metodo allo finato in un secondo. lunghezza del path scusate int e poi controllo se la mia lunghezza di questo cammino che ho appena creato è maggiore perché sto cercando di massimizzare quindi ho trovato una lunghezza maggiore di quella che conoscevo di best length allora questa soluzione che ho trovato in questo caso terminale è da salvare. Quindi aggiorno la bestLength alla pathLength e a questo punto mi salvo anche il path. Quindi, eh, bestPath uguale new newArrayList di integer. Di path, cioè copio, mi crea una nuova array list che sia una copia del, cammi del cammino corrente. Attenzione a non fare questo, questo non va bene. Eh? Per questo fa sì che best path punti alla collection che contiene il cammino corrente ma quella collection sta cambiando in continuazione man mano che vado avanti nella ricorsione. Quindi io continuerei a puntare a una cosa che cambia, non mi sto salvando una copia. Io devo proprio fare una copia nuova, buttare via la copia vecchia che avevo, fare una copia nuova in cui dentro ci copio gli stessi elementi. Una copia degli stessi elementi. Quindi questo non va bene. Ricordatevi sempre di chiedervi se voglio copiare il riferimento e quindi se l'oggetto che sto copiando cambiasse, io voglio che il mio riferimento cambi, allora sarebbe la seconda, oppure se voglio fare una fotografia di un oggetto così com'è allora me lo devo copiare, eh? su un altro foglio, su un altro oggetto. Se invece non è vero che path length è maggiore del best length, vuol dire che ho trovato un altro cammino, ma non è migliore di quelli che avevo già visto. Lo posso dimenticare, non ci faccio nulla. Questo se fossi stato nel caso terminale, altrimenti sono nel caso normale. Allora, nel caso normale, a meno di euristiche che ci permettono di potare l'albero di, di ricorsione, ma eventualmente lo aggiungiamo dopo che abbiamo fatto funzionare il resto, nel caso normale devo prendere uno a uno tutti i vertici che sono ancora da prendere e provare ad aggiungere il cammino. Quindi per tutti i vertici eh, vertice, che siano nel tra i vertici possibili, quindi graph.vertexset. Se quel vertice non è ancora stato usato, if not, used.containsvertice, perché se è già stato usato non lo posso prendere una seconda volta, altrimenti avrei un grafo non semplice, questo test qui fa la differenza tra i cammini semplici e i cammini invece in cui posso riusare i vertici più volte. Se faccio o se non faccio questo test. Allora, se il vertice non l'ho ancora usato, allora provo. E qui c'è la ricorsione. Lo aggiungo. Aggiungere significa agganciarlo in fondo al path e, dire, e ricordarmi che l'ho già usato. E poi fare ricorsione. Quindi path.add di vertice used.add di vertice, ricorsione, e poi quando ritorno alla ricorsione devo rimettere in ordine la cucina. No? E quindi devo rimettere le collection al, nella posizione in cui erano prima che avessi provato a mettere quel vertice, in modo da poter provare a mettere quello successivo. E quindi ho used.remove di vertice e path. Punto, remove, potremmo fare move last se non taglio, remove, no, remove di vertice anche lì. Ok. Oh, mi sono bloccato perché non vorrei che questo remove confondesse, perché remove prende un intero come posizione dell'elemento oppure un oggetto e lui se lo va a cercare e lo cancella. Solo che in questo momento l'oggetto è anche lui un integer, ma non dovrebbe perché lui me lo trova come object, non come integer. Quindi, visto che c'è un metodo in overloading, casualmente l'oggetto che è contenuto è anche lui un intero. Però sembra che abbia trovato il metodo giusto. Ok. Non c'è nessuna ottimizzazione qua, ma dovrebbe essere completa l'implementazione. Questa ricorsione sembra che non faccia nulla, ma perché il lavoro lo faccio tutto qua. Controllo la lunghezza e mi salvo il cammino migliore. Ci manca ancora l'implementazione del metodo lunghezza. Che è semplicemente... Facciamoci generare qua qua. Eh, MyPath un metodo a cui passo una lista di interi, mi dovrebbe ritornare la lunghezza, quindi int lungo uguale 0, e poi mi vado a prendere. Dunque, ho un cammino, che sarà fatto di 2, 3, 4, 5 vertici, devo sommare la lunghezza di tutti gli archi tra coppie di vertici adiacenti. Okay? Quindi, posso partire... 0 più 1, 0, 1, pensando in termini di posizione nella collection. L'arco che va dal vertice che è nella posizione 0 al vertice che è nella posizione 1. Il suo peso. Più il peso dell'arco tra il vertice che è nella posizione 1 nella collection e il vertice che è nella posizione 2 nella collection. E così via. Quindi vado a sommare per tutte le posizioni che vanno dalla 1 fino a quando ce n'è nel cammino. Parto da 1 e non da 0, ragiono sul vertice d'arrivo. Lung uguale lung più il peso dell'arco che va da mypath.get di i-1 e mypath.get di i allora devo saperlo allora graph.get edge mi faccio dare l'arco tra questi due vertici dal vertice di partenza che è mypath.get di i-1 e il vertice d'arrivo è myPath.get di I. Quindi la prima volta quando I vale 1 mi vado a prendere l'arco tra myPath.get di 0, se I vale 1, quindi il primo vertice del, del mio cammino, e il vertice 1, cioè che sarebbe il secondo. Poi man mano che I si incrementa, a prendere, quando I vale 2, prendo l'arco da 1 a 2, dall'elemento 1 all'elemento 2. Non è tra il vertice i e il vertice i-1, è tra il vertice che è nella posizione i nella collection, che può essere vertice 7 dipende che cosa sia messo dentro. E adesso, dunque, default, weighted edge, edge, ci sarà un edge.getweight, no è un graph.get edge weight di edge. Quindi la mia collection è un cammino, di questo cammino prendo uno dopo l'altro tutte le coppie di vertici adiacenti, tutte le coppie di elementi adiacenti. Vado a vedere qual è il vertice che c'è dentro i due elementi delle coppie, vado a interrogare il grafo chiedendogli quale arco collega questi due vertici e poi interrogo di nuovo il grafo per chiedergli qual è il peso di quell'arco. Questo peso lo sommo alla lunghezza. Fatta questa fatica, ho finito. Il brutto di queste cose è che finché non è tutto finito non si può cominciare a provare. Quindi magari ci sono dei bachi che non siamo riusciti a testare. ma Possiamo tornare nel nostro modello e nel main di prova del modello possiamo provare a fare una chiamata e vedere cosa succede. Magari nel solver mettiamo qualche, qualche stampa così. Ad esempio qua mettiamo, quando troviamo il best facciamogli stampare, ho aggiornato il best così, eh? uh, system.out.println, println new best, due punti, più best length. più barra n. Così almeno vediamo qualcosa senza fare stampare il cammino se vogliamo. Quindi aggiungiamo nel modello magari una chiamata a get cammino max. List integer cammino uguale getCamminoMAX select.getcaminomax partenza abbiamo detto che partiamo dalla 3 lunghezza 3 tanto per provare per non farci troppo male con la ricorsione e una volta che ho la lista me la faccio stampare Vediamoci. Allora, facciamo partire il model che dovrebbe stamparmi il grafo e poi fare questo lavoro qua. Run. Allora, cosa abbiamo fatto. New best, questo è il primo che ha trovato, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto. Poi è uscito la ricorsione e ha detto che il cammino migliore, che a questo punto avrà lunghezza 4476, presumo, è 345. Allora, è un cammino di lunghezza 3 effettivamente e inizia effettivamente la circoscrizione 3. Quindi, che sia effettivamente l'ottimo, speriamo. Proviamo a vedere, farlo lavorare un po' di più. Eh, adesso cambiamoci circoscrizione e facciamo un cammino da 5 in teoria dovrebbe lavorare di più l'algoritmo eh, in questo caso è stato veloce eh sì perché 5 fattoriale è ancora relativamente piccolo 120 quindi è ragionevole che sia veloce no, le combinazioni che deve fare se volessi un cammino più lungo, in teoria dovrebbe esserci più tempo. No, non mi ha preso l'otto. Salva. Non mi convince tanto che sia così veloce, scusatemi, eh, ma... Dove la cerca? già che ci sono, tolgo quelli a capo aggiuntivi modello vai eh sì sì 260.650 con un cammino da 8 in realtà sono solo 7 perché il primo è bloccato, 7 fattoriale. Sì, eh sì. Ok, le fa le chiamate quindi. Mi sembrava troppo veloce per essere vero. Ok, allora se è così abbiamo una buona fiducia che quel cammino lì sia l'ottimo perché effettivamente avendo fatto quel numero di chiamate ha esplorato tutti i cammini possibili. Abbiamo addirittura il lusso di poter agganciare tutto questo al controller. Allora, il lavoro lo fa Solver, in realtà all'interno di Solver lo fa Cerca. Cerca, lavora e il suo lavoro è quello di generare Best Path. Best Path viene ritornato da GetCaminomax di Solver. Ritornato a chi? Al, al chiamante, Model. Model che ha Anche lui un metodo che si chiama GetCaminomax, che di fatto lo eh, riveste. In, uh, in inglese li chiamano metodi wrapper, no? come wrap come to wrap, quando fai un pacchetto, gli lo incarti. No? Quindi c'è un metodo che semplicemente lo incarti con una carta di colore diverso, ma è lo stesso metodo. Quindi un semplice wrapper intorno a GetCaminomax di sotto, che è quello che invece viene visto dal DAO. Allora, il DAO userà GetCaminoMax, dove nel controller, nel DAO, scusate, nel controller, il DAO non c'entra niente, nel metodo di ricerca. Cosa fa di ricerca? Beh, fa cosa fa un controller? Va a recuperare i parametri, chiamerà il metodo del model e stampa il risultato, dopo aver ovviamente verificato che i parametri siano sani ed esistenti. Quindi i parametri sono eh, la partenza, che la vado a prendere dalla box che è uguale, box circoscrizione di partenza punto value. poi il secondo parametro che ci fai tu qua? via il secondo parametro è la lunghezza che lo vado a prendere dalla casella, questa volta è una casella di testo quindi la casella di testo che si chiama txt lunghezza e quindi devo convertire da stringa intero, integer.parse int dtxt lunghezza.getValue. Get, scusate, getText si chiama, non getValue. Poi facciamo attenzione perché scritto così sembra innocuo, ma integer.parseint spara eccezioni. Parseint non è un metodo tranquillo, può generare una number format exception, tutte le volte che l'utente non ha scritto un numero intero. Quindi sta roba qua, almeno questa, bisogna controllarla, try, catch, chiusa graffa, catch, di core di number format exception, quindi devo catturare l'eventuale errore di parsing dell'intero. Uh, visto che poi devo stampare, allora facciamo una cosa semplice, integra lunghezza, se lunghezza riesco a fare il parse, nel catch metto semplicemente lunghezza uguale a null e la controllo un secondo dopo. Quindi, qui ho letto i due dati, ho protetto l'eventuale errore di parsing, semplicemente mi sono salvato un null anziché far sparare un'eccezione, e a questo punto mi dico, se condizione di errore, partenza, fosse null, non va bene, oppure lunghezza, fosse null, Nativamente, lunghezza non sarà mai null quando la leggo dal, dal getText perché un testo c'è sempre, al massimo una stringa vuota. Ma per me null significa che quel testo non rappresenta un intero quindi, se è null, oppure, quindi sono le due condizioni con cui non posso andare avanti, poi andiamo a vedere i valori. queste sono la presenza di un valore corretto. Il valore di partenza, se non è null, sappiamo già che non può essere sbagliato. È il ragionamento che abbiamo fatto prima, il valore di lunghezza se uno mette come lunghezza 82 oppure meno 7, è un integer valido, ma l'algoritmo forse piange. Allora, l'altro caso di errore è, quando, è quello in cui lunghezza sia troppo piccolo. Il numero valore minimo di lunghezza, abbiamo detto, è 2, perché un cammino non può essere fatto da meno di due vertici. Quindi se lunghezza fosse minore di 2 non va bene, oppure se lunghezza... Qual è il valore massimo della lunghezza? È il numero di vertici di circoscrizioni totali. Se io provassi a fare un cammino di 11 circoscri circoscrizioni, eh, non riesco mai a trovare nessuno nel mio algoritmo. Quindi, massimo numero di circoscrizioni. Qui siamo dentro il controller, quindi lui, il controller non lo sa quante sono le circoscrizioni, ma lo può sempre chiedere al modello. GetCircoscrizioni.size. Allora, queste sono le quattro condizioni principali di errore. Non è stata selezionata la partenza, non è stato scritto un valore sensato nel campo lunghezza, oppure è stato scritto un valore intero ma troppo piccolo, oppure troppo grande. In ciascuno di questi quattro casi non facciamo intervenire l'algoritmo. E quindi txt text errore nei parametri. Poi, se uno avesse più tempo, va a fare messaggi di errore personalizzati. L'importante, no? priorità 1, non fare generare eccezioni, non far piantare il programma. Poi, quando c'è tempo, si fanno gli abbellimenti e si dice, beh, allora se manca il numero troppo piccolo, il numero troppo grande, il numero mancante, eccetera, eccetera. Nel caso ELSO, invece, posso andare avanti con l'algoritmo. Quindi, di fatto, chiedere al modello di calcolarmi effettivamente, il cammino get cammino max partenza lunghezza con già giusti i parametri la ricorsione gira e mi restituirà il, la lista che a questo punto posso semplicemente visualizzare quindi appenderò un testo del tipo cammino massimo, di lunghezza, lunghezza, spazio, partendo da partenza, barra N, E poi, vabbè, analizzo for eh, integer, i due punti, cammino, txt result, punto text, i più spazio, txt result, punto text, Rn. cammino a 2m text eh, così okay. proviamo volevo far partire quello, volevo partire il main. Allora, verifichiamo che funziona ancora il punto 1, ma non abbiamo toccato niente, siete bravi. Seleziona la circoscrizione, seleziono la 4, elenca, ok. Lunghezza percorso, se provo a fare ricerca senza aver scritto nulla, errore nei parametri. Se scrivo una cretinata, errore nei parametri, se scrivo 4, si pianta. Null pointer exception dove gli hanno dimenticato un pezzo, solo del punto java di 70, graph, graf è null qui siamo dentro cerca graf non l'abbiamo mai usato dis.graph uguale graf arriva al costruttore di solver il costruttore di solver chi è moda? andiamo a vedere è stato chiamato qua È stato chiamato qua, new solver di graph. Possibile che, eh beh, perché il get Camino max è scemo, perché non chiama la build graph. Abbiamo detto, ce lo siamo ripetuti, tutti i metodi che hanno bisogno di lavorare col grafo, come prima cosa chiamano la build graph, che almeno la prima volta lavora, e poi la prima volta che abbiamo scritto un metodo di quelli ci siamo dimenticati. Allora. Da capo, posso tutti così, gli errori facili da trovare. Ah, il main. Quattro main diversi. Allora. Cammino massimo di lunghezza 4 partendo da 3, 3, 4, 7, 6. Se io invece partissi da 8, cammino massimo di lunghezza 4 partendo da 8, 8, 7, 6, 5, è quello che è. Cammino di lunghezza 8 partendo da 8 mi dà questo qua, 8, 1, 7, 6, 5, eccetera. Perlomeno la lunghezza è quella giusta e il vertice di partenza è quello giusto che poi sia effettivamente il massimo. A occhio non è così facile da vedere, ci si ci deve fidare dell'algoritmo. 10. Ci sono tutti e 10, il numero di chiamate è vicino a un milione, le ha fatte, per fortuna abbastanza veloce, per cui quasi non ce ne accorgiamo, Tac, passa meno di un secondo. Il testo non diceva nulla in particolare riguardo all'ordine con cui queste due funzioni possono essere richiamate. Per cui ho lasciato abilitato anche il secondo bottone, posso schiacciare il secondo prima del primo e viceversa, non c'è nessun motivo. L'importante è che questi parametri siano specificati, entrambi, per poter schiacciare il secondo bottone, invece il primo solo per poter schiacciare il primo. Domande? Dubbi? Difficoltà? Timori no, perché non posso farci nulla. è chiaro che io questo l'ho fatta di getto, mi è venuta per fortuna quasi giusta al primo colpo perché in realtà stamattina mi sono andato a rivedere l'implementazione del TSP guardandomi il codice ma voi sia prima dell'esame che durante l'esame avete questa possibilità di andare a vedere il codice che abbiamo già poi non ho preso il codice e non l'ho messo qua perché prendere un codice e inserirlo significa averlo capito bene, ogni riga, ogni variabile, qual è il suo scopo, eccetera, e andare poi a modificare, a toccare nei punti giusti, uno rischia magari di dimenticarsi il pezzo d'oro. Però se siete tranquilli che una parte di codice magari l'avete fatta voi, si fa più in fretta a fare coppia e incolla qua dentro di una classe che già avete e aggiustarla. È eh, chiaro che il massimo col, col minimo cambiano un pochino, le condizioni di terminazione qua sono diverse. Però, avendo ben chiaro l'algoritmo, avendo un esempio di codice che lo fa, metà dei problemi sono già risolti. Non c'è molto codice in questa parte qua da scrivere. Il codice è abbastanza denso, ovviamente, ma... Ok? Va bene. Domani proviamo a fare un esercizio, abbiamo solo un'ora e mezza, quindi non riusciremo ad andare fino alla fine, quindi magari cercherò di sorvolare sulle parti facili e concentrarmi sulle parti più quindi vi do, vi do già un, partiamo già da un problema mezzo risolto buona serata a tutti